Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi, con questo video, voglio presentare questo oggetto che è un cubo uh, LED uh, 3D, però lo, è un po' diverso da tutti gli altri visti su internet, perché ho fatto in modo che possa diventare un componente da utilizzare sia uh, con i PIC che con Arduino. Allora, uh, vi mostro un po' la tecnica che ho utilizzato per uh, realizzare questo oggetto ce ne sono diverse su internet, io ho cercato di realizzare un sistema più pratico, eh, più comodo per ehm, diciamo, raggiungere la, la perfezione. Infatti, Per come è venuto mi piace tantissimo. L'unica pecca è il fatto che il supporto sotto è un po' storto, dovuto al fatto che avrei dovuto utilizzare una eh, basetta a, a doppia faccia per effettuare questo lavoro. Eh, visto che comunque lo considero un prototipo, perché posso fare di meglio utilizzando una basetta a doppia faccia come dicevo prima. Allora, Gli strumenti che andrò a utilizzare sono questo pezzo di legno eh, bucato con millimetri da 5, allora non, non vi faccio vedere come ho fatto perché in base alle vostra necessità potreste utilizzare eh, una maschera da 3 mm eh, con eh, 9 fori oppure 5 mm o volendo, o volendo con la stessa tecnica Uh, un 4x4 e via dicendo quindi se lo desiderate potete chiedermelo tra i commenti io in descrizione vi uh, lascerò un pdf da utilizzare e stampare su un pezzo di legno così e potete effettuare i fori come ho fatto io poi servirà questo qui praticamente sono una serie di 5 chiodi ho guardato bene si sì, 5 chiodi da utilizzare per far uscire praticamente il il layer che abbiamo realizzato più facilmente senza così rovinare i punti di saldatura invece per effettuare ehm, diciamo così l'anellino dove passare il, il cavetto dentro il filo ho usato questo supporto praticamente è un semplice foro da 5 mm con un chiodo in prossimità e la stessa cosa ho fatto nei lati nel video vi mostrerò effettivamente come utilizzare questo oggettino per il cavo ho utilizzato praticamente il filo di lama che si trova all'interno del cavo utilizzato per l'antenna è rigido e ha uno spessore di un millimetro e mezzo quasi è ideale per questo lavoro c'è cioè, chi ha utilizzato quello argentato io non sono riuscito a trovare l'ideale per un fatto estetico perché comunque qui c'è una certa tonalità di, di rame sull'argento di piombo e un un pochettino. Comunque vabbè, al buio non si vede. Poi ovviamente io non lo faccio vedere in funzione perché questo sarà, come ho detto prima, un componente per un progetto che utilizzerò per un picco. Non utilizzerò Arduino perché per quello che devo fare io preferisco il picco perché si adatta meglio per le dimensioni. Ok. Andiamo avanti con il video e prima di lasciarvi uh, al video ovviamente, vi uh, invito a, a mettere un like e a iscrivervi se non l'avete già fatto. Ah, un'altra cosa, se avete visto adesso c'è una novità, questo pannello che ho messo dietro come sfondo. Questa è un'idea che mi ha suggerito un collega, perché diceva il vedere lo zaino o altri indumenti era un po' squallido per i video che realizzavo, quindi uh, ho ho pensato come poter metterci dietro sto pannello che praticamente non è altro che un pezzo di stop che si va a rimettere a posto su quando non mi serve. Quindi buona visione a tutti e mi raccomando eh, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Eci Thank <laughs> you.